Buonasera dal comune di Mercato San Severino, eh, con TV3web, vicepresidente del consiglio Eliana Landi. Eh, allora, oggi abbiamo eh, un po' parlato degli animali, dell'associazione cinofile, dei cestini donati sì, dall'associazione e sì. presenti sul territorio. Buonasera, sono Eliana Landi, il consigliere e vicepresidente del consiglio. Volevo soltanto augurarmi nel buon senso di tutti i cittadini di questo paese e devo dire che è una bellissima iniziativa fatta dal dottore Cotini con l'associazione Il Sorriso, il nostro assessore Albano e... Mi auguro che abbia un buon fine. Eh, abbiamo saputo eh, che lei ha visitato il canile di Mercato San Severino. C'è qualche prospettiva per uh, un domani, per la riapertura? Per un progetto in atto. Buonasera a tutti. Sì, stamattina con la Polizia eh, Municipale e con il Dottor Codini abbiamo fatto un sopralluogo del canile comunale. Eh, in questo momento lo stato di manutenzione diciamo, è quello, quello che purtroppo non, non, è, non è agibile. Eh, comunque, il nostro obiettivo eh, è quello di realizzare una zona di sgambamento intorno al canile comunale, così eh, da, da trasformarlo da canile sanitario in canile eh, rifugio dopo successivamente avere le autorizzazioni da parte dell'ASL e poi fare un bando pubblico oppure una manifestazione di interessi per darle in gestione a qualche associazione oppure società esterna, possibilmente amante degli animali. Buonasera, siamo con l'Avvocato Cotini, presidente dell'associazione Cinopoli Sorrisi, presente sul territorio da molti anni un'associazione eh, veramente al top che ha fatto diverse manifestazioni di cui ricordo il Dogi Day molto importante che poi si è susseguito insomma, negli anni. L'Avvocato ha eh, fatto una cosa importante con l'associazione, anche con privati, l'installazione dei cestini per le dedizioni canini. Sì, siamo riusciti a portare in porto questo bellissimo progetto grazie anche alla collaborazione dell'amministrazione comunale e soprattutto grazie ai donatori che sono privati cittadini di Mercato San Severino e non, e i due circoli didattici. Ci hanno permesso di acquistare 42 cestini, una parte delle donazioni sono donazioni dirette dell'associazione, circa 1.600 euro sono dell'associazione il resto vengono dalle donazioni. Si coprirà l'intero territorio comunale, quindi sia sul capoluogo che tutte le frazioni avranno il cestino eh, per le dedizioni. Poi l'altro eh, passaggio che noi eh, si è attivato è stato quello dello sportello tutela degli animali eh, che in effetti è in ottemperanza al regolamento sulla tutela degli animali approvato dall'amministrazione comunale circa due anni e mezzo fa e ora è andato in porto con eh, la delega alla tutela degli animali che dell'avvocato eh, Giuseppe Albano e eh, io sono il garante alla tutela degli animali e quindi si aprirà questo sportello a, a Piazza 20 Settembre nella sede del Forum della Gioventù. Sarà aperto ogni giovedì dalle 18.30 alle 19.30, incontreremo lì eh, i cittadini di Mercato San Severino, sarà l'anello di congiunzione tra i cittadini e l'amministrazione comunale su tutte le tematiche che riguardano la tutela degli animali, il benessere degli animali e i problemi collegati. Eh, già da giovedì inizierà una campagna di sensibilizzazione sul corretto rapporto uomo-cane-ambiente e quindi a proposito sono anche una sensibilizzazione per la raccolta delle dedizioni canine dove regaleremo dei rotolini eh, per raccogliere le dedizioni, il decalogo del buon cinofilo e un poster calendario eh, di adotta un cestino. Eh, chiaramente, noi abbiamo dato, come dicevo prima, abbiamo dato gli strumenti ai cittadini per eh, il corretto utilizzo e per la raccolta delle edizioni. Ora sta a tutti noi eh, collaborare e, e poi saranno le istituzioni a fare gli altri passi.